Siete pronti? Oggi ho un piatto di pasta, veramente che ci rincuora veramente. Che cosa? Bucatini con broccoli siciliani e porchetta. Hai capito, con la porchetta la facciamo. Allora, vi dico gli ingredienti: bucatini. Devono <ride> essere quelli buoni, però poi, pecorino romano, aglio, non vuoi far fare, che voi di caffè fare deve essere buonissimo, peperoncino e la porchetta. Eccola qua, qua la porchetta e poi questi, loro, i broccoli siciliani, guardate che ci mette, che meraviglia! Occupiamoci subito dei broccoli siciliani Allora, cerco di togliere la parte più dura, quindi, la sfilo un pochettino, vedete che faccio? Sfilare che per me, per me che significa questo, questo gesto, di tirare e togliere tutte quante le fibre, quelle un po' più grosse Tiro, tolgo tutti i filamenti esterni, così sarà più tenero, bello! come dice il fruttetino a Sandro, Sandrino, te se scuogli in bocca <ride> e così devono essere le foglioline più tenere anche mettiamo, vedete? queste qui, belle, piccolette, buone e continuo a pulire, continuo a pulire, poi questi qua piacciono da morire al Mariuccio i broccoli siciliani. da morire! Un'altra cosa che faccio, quando è troppo grande il gambo faccio così, lo incido, così sarà più facile la cottura Adesso, acqua salata, sentite che musichetta, stupenda! Allora, metto qui in acqua piena ebollizione salata, adesso, l'aglio, lo sapete bene, eh? Quindi, aglio italiano, mi raccomando, mi stancherò mai da di dirlo, Comprano, compriamo le cose italiane, i prodotti italiani. Siamo i meglio, ragazzi! Purtroppo mi dispiace per gli altri, ma siamo i meglio! Olio! sempre olio buono, non vi dico niente, qua ci vuole un olio di quelli che ci hanno, capito, gli attributi questo qua è un toscano, dei Franci, poi Accendiamo, piano, piano, piano, piano, piano, piano piano, allora qualcuno di voi mi ha chiesto, ma che vuol dire con l'induzione 6, 7, 8? Allora, quando dico tra 4 e 6 sarà meglio, il fuoco medio, non al massimo quando è 8 e 9 è al massimo, ok? Quindi facciamo questa unità di misura nostra, da me e voi. In questo caso ho 6, quindi medio, piano piano, va. Estrae tutto quanto il gusto, il sapore del nostro aglietto, buono buono buono buono. Ma nel frattempo che famo? <ride> nel frattempo che facciamo? C'ho i buchetini, ma sono dei bucatini di sono degli amici miei di cuori. Pasta buona, pasta buona buona buona, qui sta cuocendo già da un po', sentiamo realmente quanto manca di cottura a questi broccoli, vado qui, li abbiamo messi da un paio di minuti È tutto andiamo, vado un po' di pasta, quindi, dopo un minuto di cottura dei broccoli, aggiungete la pasta, in questo caso il bucatino, perché ci sta bene è la morte sua oggi, eh, il bucatino oggi è la morte sua. Piano piano facciamo i belli ritratare e questi qua, lo sapete che qui succede? Volete sapere lo che succede? Senza porisco con tutta questa acqua di controllo del broccolo, guardate, perché l'acqua è verde! Ah! E adesso lasciamo cuocere, però, guardate qui, l'aglio, sta andando, piano piano sta andando. Allora, noi che abbiamo la porchetta, ma qualcuno dirà: ma, ma perché la porchetta non si mangia a mezzo pane? Adesso vi racconto una cosa, qual è? Che a Roma la porchetta fredda non la vendi a nessuno. Cioè, a Roma la porchetta fredda non si mangia, si mangia al massimo tiepida. Infatti i banchetti dicono porchetta calda perché se no si ferma nessuno a comprare la porchetta. Quindi, quando è fredda, come in questo caso, che a me è avanzata, non si sa com'è perché sia Mariuccio che Camaragna ci vanno matti io la utilizzo, la cuocio, la finisco di cuocia, riesco di usare nel modo giusto. La crosticina me la tengo da parte, che la mettiamo all'ultimo, ok? E invece faccio tutti i dadini di ciccia Guardate l'aglio è leggermente dorato, non è bruciato, ok? Levo l'aglio, eccolo qui e metto la porchetta ah, Cioè, la porchetta noi andiamo matti dalla porchetta qua a Roma cioè spesso, la trovate ovunque la trovate facciamo bene insaporire poi, un po' di peperoncino, qua c'è, ce vuole ci vuole, questo qua è quello secco quello che ho fatto seccare io non troppo che pizzica da morire questo ma, allora e noi vi che evitivo il profumo ci vedete? profuma da morire metto anche la cotenna, così bella croccantina vai ah, controlla la pasta e a noi. Tiro fuori i bucatini Deve essere bella al dente, perché lo sapete, poi si deve insaporire poi ci deve, nasce il matrimonio, il fidanzamento devono amoreggiare l'olio, la porchetta, il gusto dell'aglio, il peperoncino, tutto ci deve essere Guardate il colore dei broccoli, verde brillante verde brillante perché abbiamo messo il sale non abbiamo messo il coperchio quindi rimane tutto con un bellissimo colore non potete... Ma, ve lo immaginate o no il profumo? Vedete con chi che cucchiaino, non so parlare! Allora, è meraviglioso, meraviglioso! Metto un po' di acqua, così finiamo la cottura di tutto dentro alla padella Lo sentite il rumore? Che fa? Si comincia a asciugare l'acqua e dice che dobbiamo fare adesso a sto punto? lo dico io. fuori dal fuoco, spengo tutto pecorino che non che ci mette il pecorino qua? e che siamo, siamo matti, siamo matti allora così qua il pecorino è la morte sua pensate al pecorino, al broccolo siciliano a queste ci mette il broccolo siciliano la forchetta, il peperoncino l'olio, l'aglio eh, è roba nostra ragazzi questa un goccetto d'acqua perché ti se sentite? asciutto, non è il rumore nostro non è il nostro suono è quello che piace a noi un filo d'olio e adesso mi rientro a ridere, quando sento questo mi rientro a è il suono nostro, ragazzi Sentiamo un po' Ah, i brividi mi vengono che bontà piatto Che piatto! Aspettate, guardate un po' Se un po' sfatto il broccolo e ecco, ha tutto quanto di verde in questa maniera, bellissimo! Qua c'è tutto, c'è il primo, c'è il secondo, c'è il contorno, c'è tutto, è un piatto completo, guardate! Due pezzettini di peperoncino, così vi dare un po' di colore ZAC, ZAC, ZAC, ZAC, di pecorino la grattatella di pecorino è pronto, adesso assaggiamo! Sei pronti! Guarda qua! Guardate che spettacolo, mamma mia! Camera Woman, è da paura sta pasta, lo dico già eh! Già come lo mm. Mm. Ragazzi, una bontà, con niente! Abbiamo fatto una pasta da paura, mi raccomando, cuciniamo cose semplici, di grande qualità un abbraccio da casa mi raccomando si like che io mi diverto a morire pagano i commenti pure i commenti li scrivono che io mi diverto a morire è stratosferica questa pasta ragazzi buonissima sì. buonissima sì.